persone aperte di mente benvenute in questo nuovo video vi ricordate la scorsa volta che abbiamo fatto questa modalità qua di benten oggi invece andremo a fare la storia sarà più complicata forse perché praticamente uh, ci dirà tutta la storia oddio non vedo niente praticamente dovremo leggere cose strane praticamente dice apprenditrice uh, svegliati uh, dobbiamo del lavoro da fare praticamente io sono l'apprenditrice in questo momento come ti permetti per un piccolo ragazzo Dice che eh, ha, un, ha un grande pi pisello... Pff, no, no, ha detto praticamente qualcosa del genere, comunque, un big qualcosa, ma non so esattamente cosa intendesse. Non capisco però perché ci sia sta bussola che mi sta seguendo, cioè... Ah, ho capito, mi sta dicendo dove andare. Ok, come faccio ad andare da questa parte? Allora, devo andare da questa parte, giusto? Sì, ok, perfetto. E questo qua, devo... devo... Oh, devo incontrare queste persone! Allora, praticamente, eh, ben benvenuti. Sono io, Dunis. Ah, ecco, vedete. Praticamente questo è il piccolino. Praticamente vi racconto io com'è andata. Praticamente sto è il piccolino che ha creato l'orologio più potente dell'universo. E praticamente dice, eh, la mia apprendice... Um, eh, loro hanno... Uh, alternative. E quindi... Speriamo che il tempo sia bello <ride> Beh, dice eh, Piacere di conoscerti ehm, Ben Tennyson al tuo servizio Uh, ma bene, sono contento che Ben Tennyson sia al mio, al mio servizio Ho sempre voluto questa cosa C'è il nonno che fa una faccia strana Lui dice Oh, quanto mi vorrei eh, Quanto mi piace questo tipetto qua piccolino Praticamente ha la faccia un po' da pervertito I bambini sono un po' i bambini Quindi Ben e Gwen Poverini Eh, però c'è stato il signore Probabilmente lui ha captato le non do cerebrale di lui vi spiego io come funziona la storia e praticamente cosa è che è successo lui si è spaventato giustamente perché non vuole che il nonno faccia cosa infatti vedetelo, è, già... <ride> è già lì che è pronto a, a lanciarsi addosso vedete però praticamente lui si sta talmente tanto arrabbiando che col cervello sta distruggendo tutta la struttura no? E dice attenzione multiple void rifts detected che praticamente sono è stato captato un buco nero Aiuto, aiuto, aiuto. Eh, devo aspetta, devo andare anch'io però sopra. Non è che posso andare solo loro, due poverini. No, no, lui resta con. No no, no, no, no, Non è riuscito a fare, raga. Adesso gli fa robe. Oddio, cosa fa? Gli fa robe. No, no, no, deve, deve distruggerlo. Forza, se no, questo qua si butta addosso, poverino. Aspetta, devo salvarlo io. Che sono il vista suo, suo Stai, fermo. Praticamente dice errore, praticamente sto qua ha distrutto tutto comunque questo buco nero praticamente, ha fatto venire un errore e sto qua si spaventa, vedi vedi lo sta minacciando dice se non ti abbassi <ride> Praticamente sarà la tua fine e praticamente lui mi sta dicendo ti prego aiutami, mi sta implorando tipo no <ride> Tranquillo caro mio ti aiuto, guarda questo per... tranquillo tranquillo ci sono io a proteggerti lui non ti farà niente io sono un apprendisto E praticamente adesso utilizzerò le mie competenze magiche di informatiche Che solo tu mi hai insegnato Per ah! aiutarlo Guardate che questo qua si sta avvicinando sempre di più eh Sta facendo versi! Secondo me ha intenzione di fare. Sì, ho capito, però mi sto rompendo le pace. Cioè, nel senso, mi scusi, eh. Adesso dovete muovervi, eh, perché sennò mi sto rompendo, cioè letteralmente. Adesso, dai, facciamo un taglio. Allora, il signore mi ha dato questo. Cioè, lui, praticamente, che ha creato l'Omnitrix. Mi ha dato l'Omnitrix. E quindi adesso mi posso trasformare. Devo andare in giro a trovare tutte le cose. Eh, che figata! Praticamente devo andare in giro a trovare tutte, tutte, tutto il DNA. Possibile Quindi devo uscire fuori E mm, Dov'è che devo andare? Da questa parte mi dice Giusto? Da questa parte No da questa parte Dove devo andare che non ho capito Da questa parte Ok allora Praticamente si esce da questa parte qua Probabilmente si deve andare sulla scala con il signor perverso Allora lei non si deve permettere sa cioè, veramente, eh, se mi fa qualcosa, guardi che mi trasformo eh, eh, eh, e le, le faccio vedere io, praticamente. Però dai, se, vedo che si è calmato, devo dire, si è calmato, quindi è buono questa cosa. Dovevo andare da questa parte e si esce. Ok, perfetto, buono. E siamo usciti. Adesso, invece, devo andare a trovare tutto il DNA. Praticamente, questo è un, è un DNA. E praticamente, adesso posso... Ho trovato il DNA di un tizio, no? Giusto? Tipo, se io vado... <coughs> Che sta succedendo raga ok allora praticamente dice ehi ragazzi eh, uscite non cadete <ride> ma che cosa vuoi ma sei fuori di testa e, e notte pure che brutto non va bene la notte signore non va bene mi scusi dove devo andare andare da questa parte forza andiamo chissà cosa succederà in questa storia perché io sinceramente mi sono già rotto i tre quarti vedremo se mh, Insomma lui farà cose brutte al signorino che ha fatto l'orologio oppure no io spero di no sinceramente perché se fa cose brutte è terribile ma poi ragazzi cioè, Io vi devo dire che uh, perché vi dico che siete aperti di mente perché praticamente nel 2021 è importante essere aperti di mente, infatti è proprio una cosa nostra del nostro canale, l'apertura mentale. Se voi mi guardate, automaticamente si sa che siete aperti di mente. Se voi mi seguite, se voi dite... cioè, se voi vi sentite parte di questo gruppo, state facendo parte di un gruppo di persone apertissime di mente. Questa cosa è perfetta, è buonissima, perché è ovvio che funzioni così. Tanto qua wow, vedo... Boh, non lo so, cioè... Eh! Sto qua mi vuole. È peggio sto qua, raga, del nonno. Sto qua, cioè, praticamente vuole farmi a me. Cioè, capito? È, è peggio. Praticamente dice: Ehi, zomboso, si chiama così. Cosa ride? Sta ridendo proprio. Oh, praticamente. Mi serve il DNA. Adesso ti rubo il DNA. Non posso? Eh, beh, beh, devo poter fare, scusami, se no. Che, ro che rottura di palle. Fammi fare! Allora l'Omnitrix praticamente non, non si può trasformare Mi dice vabbè ok eh, Non mi interessa Dove devo andare per prendere Il um, DNA Devo andare da questa Dai cosa devo fare Su che mi sono già rotto le palle Mi sto prendendo in effetti di, di aver fatto sta roba Però dai Secondo me è divertente Perché ci metto Mi invento io la storia Secondo me è più divertente perché praticamente se no è una noia mortale Devo seguire la storia che dicono sti qua Cioè ma figurati Io che seguo una storia ma assolutamente no Mai nella vita La storia me la creo io perché è la cosa più bella del mondo Creare storie E a me piace molto creare storie Infatti sin da piccolo non so se voi lo facevate Ma io da piccolo scrivevo libri Perché mi piaceva creare i miei mondi unici E quindi eh, amo tutto ciò Tanto dove caspita devo andare Io non si è capito intanto eh. Ma che caspita Ma raga ma noi, cioè, non è normale ma cioè, come caspita, le fanno queste modalità? Allora, molto bello, eh, perché per carità è, è complicatissima, e molto... Però, insomma, cioè, non, non dovrei rompermi le palle. Poi Zomboso mi dovrebbe attaccare, non dovrebbe stare qua fermo come un chiodo. Perché? Cioè, nel senso, dai, per favore, non fatemi leggere. Oh, ragazzi, mi sono trasformato. Porca puzzarda. Mann, santa Marianna. Eh, devo combattere Zomboso. Praticamente, ho capito. Praticamente ha rubato. Cioè, vuole rubarmi il DNA. Il DNA di 4x4. SBEM! Te faccio fuori, schifoso! Non ti permettere, sai? Ti massacro, ti. Mamma mia, ti lancio le cose addosso. proprio No, non ti permettere. Porca miseria. No, raga, che cosa sta succedendo? Non sto capendo di niente. Allora, non farmi innervosire, sai? Ti. Mamma mia, non sai cosa ti faccio. Non sai cosa, cosa devo fare. Cioè... Ma è scomparso? Ma dove... Ma dove è andato? Scusate. Ma non è normale, sta cosa. Ah, sono stufo io. Vieni qua. Invece che continuare a fare lo stupido. Ah, ho capito come funziona. L Ho capito tutto no non ti permettere sai non ti permettere v vengo io da te ti faccio mamma mia ti, ti, ti è la tua e ti, ti sconfiggo dove è finito eh no eh no e eh, vuoi vuoi forse distruggermi ma no no no no non te lo lascerò fare affatto dove sei finito vieni immediatamente qua che ti faccio in 3.000 pezzettini diversi schifosone vieni qua vieni Forza, dove sei finito? È morto! Ah, prendi questo e mettete un emoji della vittoria, mettete un emoji, questa qua mettete l'emoji. Perché praticamente dovete metterla perché sto qua è morto e deve andare proprio a quel paese lì. E comunque siamo aperti di mente, quindi non... ci cioè va bene. E ho trovato il DNA, un DNA. Perfetto, perfettamente, ok, bene. Adesso... ok... Adesso dobbiamo andare da questa parte, giusto? Giustamente, sì. Quindi andiamo da questa. Ah, ok. Praticamente devo trasformarmi in XLR8. Praticamente un alieno super figo. Boom. Adesso vado velocemente. Guardate che velocità. Vrr, eh, sì. Lui corre proprio così, eh. No, adesso c'è Kevin, quel pazzo sincopato Praticamente lui cosa vuole, ha fatto sta, È una ship, praticamente ha fatto cose con Zomboso Quel ciccione di prima, avete presente? Ovviamente eh, niente contro le persone che sono ciccioni, Ma lui è antipatico, quindi lo chiamo così perché, giustamente E praticamente, uh, eh, si è trasformato, vedete che è antipatico Adesso però ti faccio un tornado, porca miseria Ti, ti, ti devasto l'esistenza ma vieni qua! Non posso perché. Eh, allora, vieni qua, ti distruggo, sai? Ti distruggo, vieni qua. Ma brrr, che devo fare? Eh, lo sto distruggendo, però comunque. Adesso, però, se praticamente gli corro intorno, gli creo un tornado, giusto? Non è vero, mai nella vita. Però, sì, praticamente funziona così, no? Che okay, praticamente io faccio così: Bem, bem, bem, bem, perem, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, non sta capendo niente, sto qua, gli sto facendo il sederin, il sederone. Boom, capito? Popo, boom. Vieni qua, che ti faccio. Mamma mia, eh. L'ho distrutto in 3000 pezzi. Sono stato fighissimo. Ok, prendo quest'altro DNA che è ottimo. E pratica. <ride> adesso, eh, adesso te la vedi col nonno, eh, che adesso ti, ti fa vedere lui. Te lo fa vedere lui. Te lo fa... Il nonno è, que... è il peggiore di tutti. Altro che zomboso. O te. Cioè, te lo fa vedere lui, proprio, Cioè, vedi, pure... ti sei comportato male. Adesso sai cosa ti faccio? Non, ti po... non si può nemmeno dire. Oh raga mi sta piacendo troppo fare la storia di sti qua Cioè è top Ma allora, praticamente cosa devo fare? Devo trasformarmi in un altro alieno quanto ho capito giusto? In questo qua ok perfetto Adesso boom Sono trasformato mi sono trasformato in un ratto Ok va bene Adesso sono un ratto praticamente un ratto che corre così Molto bene e quanti minuti siamo? Siamo circa, circa, circa l'ora, dove devo andare? Da questa parte, da questa parte, adesso faremo l'ultima lotta e sarà quella decisiva, poi nel caso se volete la continuiamo chiaramente la storia che è avvincente, no? Secondo me è molto bella perché poi bisogna capire chi fa le cose brutte a chi, capite? E questa poi alla fine è la cosa che conta, e poi dopo tutto noi siamo aperti di mente in una maniera assurda, quindi a noi queste cose ci vanno bene, e ricordatevi sempre di restare aperti di mente, mi raccomando, è importante questo, perché noi qui siamo aperti di mente. Ma devo andare da questa parte, Eh sì ho capito però se... ok allora ho capito, mi devo trasformare in XLR8 prima, perché se no ci metto mezz'ora ad arrivare, quindi prima mi trasformo in XLR8... E poi, dopo, solo dopo, mi trasformo nell'altro. Se no, qua ci mettiamo mezz'ora, quindi... È da questa parte che devo andare, giusto? No, perché se vado tipo più... Ok, era da questa parte, circa. Diciamo da questa parte. Vediamo un attimo se sto capendo bene, oppure no. Sì, giusto, giusto, giusto. Via, via, via, via! Brum, velocemente! Ma che figata comunque, ragazzi. Ci cioè, ho sempre sognato di essere Benten. Infatti adesso posso esserlo, ok? Non sono proprio Benten, sono la... L'aiutante de, Della persona che ha creato l'orologio Praticamente Che praticamente è totalmente innamorata de, de la, Di quella persona lì Giustamente. Per non farci mancare niente Scusate ma io devo attraversare tutta la città No perché non è normale sta cosa Cioè seriamente ma io da mezz'ora che sto camminando Cioè meno male che abbiamo XLR8 Se no qua eravamo finiti Cioè qua eravamo non lo so A, a berci il caffè probabilmente A bere la marmellata Ricordatevi sempre di mettere le mani nella marmellata, non letteralmente però mi raccomando, cioè non letteralmente, e se non avete capito cosa intendo pensateci, magari potrebbe venirvi qualche idea in mente, ma scusate, qua veramente non sto capendo bene cosa... Dov dove io debbo andare Cioè perché è da mezz'ora che sto camminando D Dovrei in un qualche modo fare Comunque noto con piacere sto Sono al sarcastico Ma noto con piacere che sto parlando totalmente male Dennis, dato che io sgrido i miei amici Che quando parlano male Perché giustamente voglio che voi abbiate la migliore esperienza possibile Allora devo sgridare anche me Perché sto parlando totalmente male Infatti adesso cerco di parlare bene E infatti già adesso sono migliorato Adesso guardate qua che figata che c'è Praticamente si deve andare da questa parte Eh sì ho capito ancora devo camminare Però quanto mannaggia la mannaggia Sì ho capito ma sto video è, è In giro per la città ho capito che Allora mi sa che arriveremo solo al, al boss là. Perché secondo me qua non ci riusciamo affatto a fare l'altro boss Non abbiamo il tempo necessario Però secondo me è anche figo andare in giro Perché ti fa capire la vastità del mondo Caspita ho detto non lo so nemmeno io Però fidatevi che è intuitiva Come cioè, è ovvio no Sì sì come Cioè, Non lo sapevate io è, è ovvio Sto scherzando chiaramente, non, non è ovvio affatto, non è niente è ovvio in questo mondo crudele Ovviamente dico su Minecraft, il mondo è bellissimo Oh, basta, quanto, no, seriamente, ma sto camminando da mezz'ora, ma non è normale sta roba, cioè Eh, dice, aha, dovresti provare a, a usare, a planare Ma che cazzo sta dicendo, ma quando mai dovrei provare a planare, cioè cosa sta dicendo Oh, il tuo, vai a quel paese, adesso uso il mio tornadone non posso? Ok, non posso. Praticamente mi dice che ha, ha scoperto che c'erano delle torre e, e non, non ho letto. Beh, non più. Praticamente distruggerò tutto, mi ha detto. E io dico, ok, va bene, distruggi tutto, però comunque tu sei fuori di testa, cioè, caro mio. Fatelo dire un attimo, anzi, sai cosa faccio adesso? Probabilmente utilizzerò il tornado per andare là sopra, perché, cioè, modestamente io posso... Vum! Eh, no, non va. Vabbè. Ci penseremo nel prossimo video come tornare, come andare là sopra, intanto ragazzi eh, ricordatevi sempre di stare aperti di mente, lasciate like, iscrivetevi al canale e commentate con il segno che vi ho detto prima, il segno medio, perché così mandiamo a quel paese, quel zomboso cattivo che ci ha distrutto.